Ognuno di noi è, per, è qui per un motivo diverso, che è il motivo quello individuale, personale. Ognuno di noi è qui, per, uno per aprire l'edicola, uno per fare il, lo scrittore, un altro per fare l'artista, il musicista. E qualcun altro invece deve lavorare in fabbrica perché deve sviluppare altre qualità, quindi deve fare gli stessi gesti per otto ore al giorno perché va a sviluppare delle qualità animiche ben precise. Ognuno quindi ha un, un suo piano di volo, chiamiamolo così, personale. Come faccio a sapere qual è il mio? E tante persone sono già sicure, sanno che devono fare quel lavoro, lo fanno, punto e basta. Altre persone no, in particolare i più giovani, un disastro, nessuno sa perché qua neanche perché, non sa neanche bene ancora che è arrivato sul pianeta Terra, sono anzi molto disincarnati, molto più di là che di qua. Allora, l'unico modo per scoprirlo è non focalizzarsi sul piano di volo personale, perché non lo puoi mai scoprire a un livello di certezza, nemmeno io so esattamente cosa farò. Io so cosa sto facendo adesso e che adesso questo è il mio piano di volo. Cosa farò la, la prossima settimana? Vabbè la prossima settimana lo so perché ho degli appuntamenti già. Però cosa farò tra qualche mese? Non lo so nemmeno io se la mia vita cambierà improvvisamente. È già cambiata improvvisamente almeno due o tre volte, quindi figuriamoci. Dov'è la soluzione? Che mi focalizzi su un piano di volo che è generale, cioè che riguarda tutti. Allora, se io scopro, non perché sono venuto io, ma perché sono venuti tutti, cioè il piano di volo di qualunque anima, non solo il mio piano di volo come anima personale, ma il piano di volo di qualunque anima, mi focalizzo su quello, tutto il giorno, tutti i giorni, poi emerge come conseguenza, cioè come effetto collaterale, anche se non me ne preoccupo, il mio piano di volo personale. Allora più che altro devo scoprire qual è il piano di volo generale, cioè qual è la missione di tutti, che accomuna tutti. Ognuno viene qua per vedere la bellezza, la perfezione. Quello che diciamo prima, che cos'è il risveglio? La capacità di vedere tutto perfetto, la bellezza di quello che vedo. Il risveglio cos'è? Che mi alzo la mattina e sono contento e fino alla sera sono contento. Questo sarebbe il risveglio, perché uno ci metterebbe la firma ad essere così. E qualunque cosa mi succeda sono contento. So già la mattina che qualunque cosa mi succeda, visto che il mio stato è costante, so già che sarò contento. Non c'è niente che possa spostarmi da uno stato di serenità. E vedo la bellezza, cioè quando vedo delle cose in giro per strada mi vengono le lacrime agli occhi. Questo è il risveglio. Questo è lo scopo di chiunque. Di chiunque, come anima, ci sarà quello che ci impiegherà 3.000 anni ancora, ci sarà quello a cui succederà tra una settimana ma alla fine deve succedere a tutti, quello è lo scopo finale, se io mi focalizzo in questa vita, in questo scopo finale, il mio scopo intermedio, cioè se sono venuto ad aprire un'edicola o aprire un ristorante, questo viene fuori da solo, da solo, devo solo avere pazienza, non essere identificato, stare a pensare con queste idee, cosa farò, cosa devo fare, cosa sono venuto a fare, perché peggiorate solo la situazione, figuriamoci, verrà fuori una risposta mentale, che cosa cavolo ve ne fanno? E solitamente su parametri assurdi. Qualcuno a livello mentale sente che deve fare un lavoro che riguarda il mondo della spiritualità, ma magari a livello mentale. Qualcuno sente che deve scrivere e fare lo scrittore. Non avete idea di quanta gente mi consegna i manoscritti? Perché adesso tantissime persone scrivono. E chiaramente non è che leggo tutti i manoscritti che mi consegnano. Dovendo scegliere, non ne leggo nessuno, quindi sappiate che non leggo i manoscritti che mi consegnate, ovviamente. Se no, dovrei fare solo quello. Perché le persone pensano, a un certo punto, devo fare questa cosa. Non è detto che sia così. Focalizzatevi, invece, sulla percezione della realtà, della quarta dimensione, l'argomento da cui siamo partiti. Io, tutti i giorni, cerco di vedere la bellezza di quello che accade nella mia vita. È così difficile. Sì, vabbè. Però Facciamo finta che sia un lavoro, il nostro lavoro, quello che viene chiamato lavoro su di sé. Mica viene chiamato vacanza su di sé, ferie su di sé. Viene chiamato lavoro su di sé. Quindi vuol dire che mi ci devo impegnare. Perché vi impegnate in ufficio otto ore al giorno, ma non vi impegnate otto ore al giorno per svegliarvi? Perché? Però state in ufficio, dedicate otto ore al giorno al vostro lavoro d'ufficio, che non vi piace, state cercando di capire cosa siete venuti a fare veramente, ma contemporaneamente non vi impegnate otto ore al giorno per riuscire a vedere la perfezione del mondo, che è la condizione che vi permetterebbe di capire che cosa siete venuti a fare. Immaginate di vivere nella seconda dimensione, nelle due dimensioni, cioè su una superficie. Siamo al bar, immaginate che ci possa essere un bar nelle due dimensioni, ci stiamo parlando, e a un certo punto accade un fenomeno davanti a noi, sul pavimento. Sul pavimento del bar accade qualcosa. Si forma un buco per terra. Noi siamo lì con il nostro drink. A un certo punto si forma un buco. Questo buco si allarga, diventa un cerchio, raggiunge una certa dimensione, poi comincia a restringersi e sparisce. Ci guardiamo che cosa è successo. L'altro lì che... Ah, non, non lo so. Boh... Caduto un fenomeno nella nostra dimensione che non sappiamo comprendere. Si crea un punto, un buchino, si allarga, si restringe e finisce di nuovo in un buco, scomparso. Nelle due dimensioni è qualcosa di incomprensibile. Se andiamo a raccontarlo in giro ci prendono per pazzi, ci ricoverano. Voi due avete bevuto troppo al bar e quindi avete visto questa roba che non ha nessun senso. Immaginate invece adesso di poter vedere nella terza dimensione. Ve lo faccio capire dalla seconda alla terza, così poi potete capirlo dalla terza alla quarta, per analogia. Dalla seconda alla terza. Io adesso vedo in terza dimensione. Siamo sempre nel bar, però invece che essere solo una superficie, io adesso vedo anche gli oggetti solidi, vedo una dimensione in più. Allora, che cosa vedo? Cioè, cos'è successo veramente? Quello che accade nella terza dimensione, se io vedo la terza dimensione, è che arriva una sfera. Una sfera arriva davanti a noi tocca terra, quindi un buchino, entra, man mano che la sfera entra nella superficie, cosa succede? Si allarga, noi vediamo un cerchio che si allarga, poi la sfera passa sotto, quindi il cerchio si restringe e finisce di nuovo in un punto. Se io vedo in terza dimensione vedo cosa veramente è successo, ma se io vedo solo in seconda dimensione, nelle due dimensioni, era successo una cosa senza senso. Un cerchio che nasce e che muore, che senso ha? Lo vai a spiegare a qualcuno, ti dice, ma mh, siete impazziti. Mentre una sfera che attraversa una superficie è un'altra cosa, è un fenomeno completamente diverso. Ha un suo senso. Per esempio, il cerchio a un certo punto è nato e morto. è morto. Prima non c'era, poi c'era, poi non c'era di nuovo. Mentre la sfera no. La sfera c'era prima, c'era durante e c'è dopo. È interessante. E per esempio... Qual è quel fenomeno che noi in realtà vediamo già della quarta dimensione che avviene nelle nostre vite, però noi lo vediamo solo in terza dimensione e quindi non lo sappiamo interpretare davvero. Immaginiamo un bambino che nasce. Cos'è all'inizio? C'è un ovulo con lo spermatozoo, l'ovulo diventa sempre più grande, un embrione diventa un feto, poi nasce, diventa un bambino, questo bambino cresce, raggiunge una certa altezza, poi comincia a ridiscendere, si avvizzisce, muore, scompare. E non è la sfera questa. Che cosa è successo veramente? È successo che un fenomeno di quarta dimensione, cioè un'anima, ha attraversato la terza dimensione. Esattamente come una sfera che attraversa una superficie. Se tu vedi solo la superficie, vedi un cerchio che nasce e che muore senza senso. Così come se tu vedi solo l'aspetto materiale, vedi un bambino che nasce e che muore e non ha nessun senso. Una cosa nasce e muore, non lascia nulla, non, non c'è una continuità, non c'è la prima, non c'è dopo. Ma se tu vedi una dimensione in più, non vedi un bambino che nasce, diventa adulto e muore, ma vedi un'anima, cioè una sfera, che attraversa per 80, 90, 100 anni, questa superficie, cioè questo ambiente di terza dimensione, poi se ne va, entra e esce, c'era prima e c'è dopo, identica, ma nell'attraversare la superficie sembra che all'inizio sia piccolo, che non capisca niente, che poi diventa grande, poi diventa un atleta, poi diventa vecchio e poi se ne va. Ma tutto questo non è successo davvero. Quello che è successo è che una sfera ha attraversato la terza dimensione. Quando ci si identifica con l'anima, il mio lavoro e tutti i miei libri, tutto ciò che ho fatto, si basa su questo, l'identificazione con l'anima, vi rendete conto di come cambia il modo di vedere le persone? Quando vi identificate con l'anima, vedete le anime. Cioè cominciate a percepire che lì dietro c'è un'anima e quasi vi disinteressate, perdete interesse per quello che succederà nei prossimi 20, 30, 50 anni. Cominciate a fare progetti che hanno a che fare con migliaia di anni. Io oggi lavoro mica per vedere dei risultati fra vent'anni. È chiaro che sto lavorando per vedere dei risultati quando tornerò. E ho lavorato per avere dei risultati oggi nel passato, cioè per poter venire oggi qui e parlare con delle persone che in qualche modo sono già preparate. Ma magari ho lavorato a questo mille anni fa. E questo vale per molti di voi. I progetti, quando tu sei un'anima e ti senti come un'anima immortale, i tuoi progetti cambiano. Non ti interessa più aprire un'azienda che chiuderà tra 5, 10, 20 anni. Ti interessa fare qualcosa che poi avrà un beneficio a lunga scadenza tra 1000 e 2000 anni. Pensate a come pensava Gesù, come ragionava Gesù, come poteva ragionare Buddha. Fanno un qualcosa, capirai all'epoca, avranno influenzato mille persone a dire tanto di cui la metà non ha capito niente. Ma anche meno, mille ho proprio esagerato. E oggi ci sono milioni di persone che parlano di questi personaggi, che si avvicinano a quelle filosofie, a quelle religioni. È chiaro che loro, quando hanno parlato all'epoca, hanno costruito qualcosa sentendosi immortali, dal punto di vista dell'anima. Non hanno fatto dei calcoli, ma ce la farò in 70 anni a convincere qualcuno che tutto è uno. Non lo immaginate Buddha che pensa. Ma allora, sto invecchiando, vediamo se riesco questi zucconi a fargli capire qualcosa, almeno che c'è solo l'uno. No, non ragionano così. Metto dei semi adesso, mi capiranno in quattro, qualcuno scriverà qualcosa, tra duemila anni ci saranno delle persone che lavoreranno solo su questo. E saranno sparse su tutto il pianeta. Ma si può ragionare in questo modo? Quando ti senti anima, se ti senti uno che finirà, tra 20, 30 o 40 anni, non puoi proprio. il tuo modo di vedere e quindi di operare sarà completamente diverso, totalmente limitato, perché chi me lo fa fare se io finisco tra 20 anni, se tutte le mie opere hanno un'aspettativa di 20, 30 anni? Dietro ognuna delle vostre domande c'è sempre un senso, c'è un aspetto tecnico, Brizzi, esiste la vita là, Mi dici dove si va, quali sono i piani? E io vi posso dire sì, c'è il piano eterico, il piano astrale, il piano mentale, poi ci sono i piani spirituali, così via. E voi andate a casa con te, oggi ho saputo che ci sono i piani spirituali. Bene, fantastico. Oppure vi posso dare una domanda, una risposta evolutiva, in modo da costringervi a lavorare dentro. La risposta evolutiva che vi do, e che do sempre a tutti, è quella che non piace a nessuno, lo so. Voi vorreste sapere l'aspetto tecnico. Io invece vi do una risposta che non è tecnica. Vi dico, quando fate determinate domande, chiunque, chiunque di voi, chiedetemi perché fate quella domanda. Quando uno vive bene, non vuole illuminazione, Questa è la regola, questa è la legge. Se io sto vivendo bene e sono felice, non ho bisogno dell'illuminazione. O di essere nell'uno, o di andare oltre le varie dimensioni, e così via. Se sto bene adesso, ma se non sto bene adesso, e quindi cerco l'illuminazione perché non sto bene, non posso ottenere l'illuminazione. Ve lo spiego in un altro modo. Raggiungere il risveglio significa vedere la bellezza di sé e degli altri. Cioè, tu ti guardi allo specchio, vedi che sei perfetto, questa cosa, tecnicamente, viene chiamata risveglio, risveglio del cuore, che sarebbe una cosa ancora diversa dall'illuminazione, cioè l'identificazione con l'uno. Le persone si vedono brutte, si guardano allo specchio, si vedono brutte, vedono che nella loro vita c'è qualcosa che non funziona, allora, iniziano a cercare risveglio. Ma il risveglio è mi guardo allo specchio e sono perfetto. Ma io mi guardo allo specchio, non sono perfetto, faccio schifo e mi voglio risvegliare. Ma il risveglio è che io mi guardo allo specchio e mi vedo perfetto. Capite dov'è la fregatura? Mentre sono in ufficio, provo del fastidio per qualcuno. Il lavoro su di sé è questo, provo del fastidio, cerco invece di vedere bella quella persona di capire perché provo il fastidio, adesso non vi posso fare, tengo dei corsi che durano 20 lezioni, quindi è chiaro che non posso spiegarvelo qui. Sinteticamente cerco di vedere la bellezza in quella persona. A forza di vedere la bellezza di quello che sto facendo oggi, delle persone che mi circondano oggi, cambieranno sia le persone che mi circondano, sia quello che sto facendo. È un paradosso, ma è così. Finché le rifiuto, si ripropongono. Finché le rifiutate, si ripropongono. Quando le amate non si ripropongono più e quindi cambia quello che vi accade, però ogni volta che sentite un fastidio, ogni volta che provate qualcosa a livello emotivo, dovete vedere la bellezza, quindi fare operare una trasmutazione di quell'emozione, è l'unico modo. Grazie a voi, si. vi ringrazio.